Buonasera, Lego Harry Potter anno 7 e siamo ormai alla parte 3. Dobbiamo fare un po' di roba. Quindi dobbiamo assolutamente continuare la storia. Quindi, Ermione, questa pedana è tutta tua. Nel frattempo, vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto tante, tante cose. Siamo riusciti. questo dove lo mettiamo qui sopra. Ok, siamo riusciti a distruggere il medaglione di Serbe Verde. Boom. Siamo andati a casa di Xenophilius Lovegood E ci siamo presi di imboscata Le mangiamorte Siamo quindi scappati Ora immagino che ci sia la parte di Villa Malfoy Credo Immagino che ora i nostri Tre personaggi verranno beccati Infatti eccoli qui Dai Ghermidori Ah gli ha creato un muro davanti Ok, Derry viene incantato per sembrare qualcun altro. <ride> Vabbè, ma che è? <ride> Un mattoncino rosso. Aha. E quello è Peter Minus. anche un c huh? E Olivander. Ok, livello nella prigione quindi di Villa Malfoy. Allora, andiamo un'occhiata in giro. Eh. Qui. Possiamo. Ah, no, non abbiamo gli incantesimi, giustamente. Però Ron ha il gufo, no? Sì. Esatto, quindi il gufo può andare qui dentro. Per prima cosa. Ecco qua. Poi, vai, prendi... No, prendi... Fiore qui, grazie. E andiamo a metterlo da qualche parte, credo. Che se per adesso non... non... Sembra esserci una zona dove poter mettere... Aia. Devo poterlo mettere. Ron ha ancora il deluminatore quello che vedo. Quante monete però. Quanta roba. Guarda qua. Bene così. Ok. A ah, qua serve un botto di magia oscura. Qui troviamo altre monetine. Anche qui. Ok, abbiamo già fatto più della metà del mago autentico. Per farvi capire quanto sarà corto questo livello. Allora, vai, prendi la luce qui e andiamo a mettere da un'altra parte, tipo qua. Ok. E quindi abbiamo anche il ghiacciolo. Poi posso riprendere questa luce da qui, sì, e portarla da un'altra parte. Qui abbiamo già fatto. Evidentemente bisogna metterla di qua, dove c'erano altre cose da sbloccare Esatto Ah, qui abbiamo sbloccato Rivander, perfetto Poi, vediamo da questa parte No, di qui non c'è nulla Vediamo, eh, qui Qui serve per forza bombarda mm. Qui niente Per prendere quello di sopra Boh Ah aspetta Ok Quindi questa la possiamo mettere da qualche parte Vediamo eh. La chiave Davvero da nessuna parte? Abbiamo preso una chiave e non la possiamo mettere da nessuna parte? Strano. Dovremmo magari costruire qualcosa per potercela mettere. Luna non ha alcuna abilità particolare. Eh, Diamo gli occhiali, va tanto. Non è che possa cambiare qualcosa con lei. Però boh. A ah, tiene il punto B per costruire gli oggetti. Ah, l'Una può farlo? Senza Wingardium Leviosa? Ok. Vabbè, ma anche questa cosa qua però non ha senso nel gioco, eh. E se mi insegni che puoi farlo solo con Wingardium Leviosa e poi lo fai con... così a caso... Non va bene. A quanto pare però solo l'uno può farlo. Va bene. Allora, ok. Abbiamo finalmente il nostro Paiolo, quindi... Butta dentro questo, che è il primo ingrediente. Poi. Qui c'era il ghiacciolo. Eh, Dov'è il ghiacciolo? C'è in mano qualcuno? Ah si sì, Harry. Quello qua. Butta il ghiacciolo. Ed infine serve il ragno. Per colpire il ragno però come, come si può fare? Tipo qui ce n'è uno Posso colpire delle ragnatele? Eh? Tipo di qui c'era una ragnatela se non sbaglio Qui Vediamo eh No Ah però aspetta Posso fare questo E qui si può costruire qualcosa con l'una? Sì Sì che si può costruire qualcosa L'una costruisce eh, abbiamo costruito una mosca la ragnatela, ora arriva il ragno, sì. gigante sto ragno tra l'altro dai ah, ma che schifo è uno di quei ragni che porta tantissimi ragni nel corpo e poi esplode, muore male dando loro vita come è romantica la natura eh? ora esplode ok Harry Tocca a te. Blu, giallo, verde e rosso. Perfetto. Ah vedi, ma tutti possono farlo. C'è cioè non solo l'una, no? Tutti. Vabbè, allora non serviva a niente Vingardium Leviosa, scusami. Ok, abbiamo uno specchio ora. Con Aberfort che ci guarda e Dobby. Che arriva. Ok, fuori. Due grandissimo. Dobby. Altro duello? Spero di no, ragazzi. Perché i duelli erano un po' abusati come meccanica e invece Altro duello Allora Tac Più che altro ognuno di loro poi ha quattro cuori Bastava metterne tre per velocizzare un po' il tutto no? Le tre cuori bastavano e avanzavano L'altro Malfoy non sta attaccando Se Malfoy non attacca è un uh, dettaglio bello Perché Malfoy effettivamente in questo momento sta, sta uh, Cambiando un po' uh, cambiando un po'. No che okay, attacca attacca comunque Stava cambiando un po' appunto schieramento però attacca quindi niente pensavo avessero avuto una finezza invece no totalmente random il fatto che non attaccasse ok fuori narcisa beccati ed ora altro duello con Bellatrix o boss fight boss fight ah un po' troppo ritirate queste cose, eh, posso dirlo un pochettino troppo ok, buttami questo, perfetto e di nuovo ma non l'ho colpita vabbè ah quindi, ora eh, così bisogna fare oh quanto è lunga questa parte Che cioè, se per ogni cuore di Bellatrix poi bisogna fare un nuovo duello Boh no troppo lunga ragazze. Non va bene oh. esulta quando mi ha ammazzato Narcissa infame Per te solo salame E non puoi nemmeno evitare i colpi qui O ti pari con un pulsante che non ricordo quale fosse Oppure ti arrangi Tra l'altro lì dentro c'è un personaggio come vedete Nel camino Ok, e le tira la roba. Ah e la regna da ardere rimane comunque. Sul pavimento e fa danno. Di nuovo. Ah, questa volta tirano la roba anche loro. Ah, qui dentro tra l'altro sono un botto di monete. Non possiamo rispedirla Questa, questa sì Vai E anche questa Puoi colpirla per favore eh? No, niente Vengono da soli Allora, qui dentro posso passare per prendere questo incantesimo? No, devo conoscere la magia nera E mo' bisogna duellare con Bellatrix È strange Ok, qual era il. qual era il per pararsi a ah, con b perfetto sì, però il mago che sta fuori e da fuori mi colpisce non è proprio il massimo eh. mentre Ron è lì fermo col deluminatore <ride> va bene e io qui mi ero parato tra parentesi Ok, duello contro Bellatrix portato a casa. Grande Dobby. <ride> Con la chiave inglese. Sarà il pesce ad ammazzarlo perché non hanno voluto mettere un coltello in un gioco per bambini. Un pugnale in un gioco per bambini. Ma oh no ma. Gli hanno tagliato le gambe. Ma è ancora più brutale questa cosa. Quello che accade nel film. La bandiera col calzino. <ride> Va bene, livello completato. Purtroppo non abbiamo potuto prendere le monete dietro Bellatrix. Quindi, boh, non ho capito perché. Magari col gioco libero si sbloccava una pedana di smaterializzazione da qualche parte, ci si poteva smaterializzare dietro di lei, non lo so. Nel frattempo, però, abbiamo preso. Abbiamo completato anche questo livello, abbiamo completato tecnicamente Di doni della morte parte 1 per quanto riguarda i film Ora vedremo Voldemort che va a prendersi la bacchetta di Sambuco dalla tomba sirente. Loro tra l'altro dei geni, eh Mettere un dono della morte lì in bella vista da prendere praticamente Per non tipo proteggerlo da qualche parte, no? Eccolo, il mago oscuro più forte di sempre, con la bacchetta più forte di sempre. Ci sono i titoli di coda, ok? Quindi hanno trattato la prima parte del, dei Doni della Morte come un altro anno, diciamo. Quindi adesso hanno seguito la divisione dei film. Bene, a questo punto ragazzi, eh, direi di iniziare subito con la seconda parte dei Doni della Morte, perché questo video è durato pochissimo. Quindi andiamo così, 30,3%, questo lo saltiamo e iniziamo subito. Ah, ci sono addirittura i morte a diagonale, ok, continuiamo la storia, facciamo almeno il primo livello della parte 2 dei doni della morte. Basta andare di qui e si può. Ok, il caricamento questa volta è il drago che ci porta via. Sarà la Gringot, la prima missione della parte 2. Tra l'altro scrivetemi nei commenti quale film preferite tra Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte parte 2. Personalmente preferisco di tanto la parte 2, ma di parecchio. La parte 1 l'ho sempre trovata molto noiosa. in cambio la spada di Grifondoro e lui avido accetta subito di portarli quindi nella banca nella gringot. Va bene. E si va. Quindi sì, prima missione nella gringot. Va bene Imperiato E eh, gioco questo Cosa dobbiamo fare esattamente? Dobbiamo colpire roba? Mi sto sparando a caso ragazzi eh Ma totalmente a caso sto sparando Ma che è sta parte? Ma perché? Vabbè Smash button totale E' eh, oh, tutto verde ora eh Fatto, mi sa che si sta cambiando percorso Sì Azza! Questa volta era Ron però Che lo faceva se non sbaglio L'imperio eh? Ok Siamo nel Lungaros. No, questo non è un garospinato, un drago random, buttato lì, poverino. Allora, oddio, se era mezzo frizzato il gioco, avevo paura che crashasse. Hermione, tutto tuo qui. Vai. E sta roba? E gli manca evidentemente una monopola o qualcosa per funzionare. Quindi, vaffanculo, distruggiamo tutto quello che c'è qui. Ecco qua. E arrivo, ovviamente sarà in mezzo, appunto. Ecco fatto. Un bel po' di monetine. Allora, qui ci serve altra roba. Dobbiamo prendere questo. Poi... Dove è qui? Tong. Ok, manopola presa. E andiamo a metterla qui. Poi da questa parte invece vediamo cosa c'è. Quello allora possiamo colpire, eh? No, devo conoscere la magia nera, attenzione. E l'unico modo che hanno per bloccarti roba adesso è mettere la magia nera, quindi la vedremo molto spesso. Ok, vai, parti Fa qualcosa, per favore Devo montare qui dietro, sì Qui ah, è un toro Una mucca Ah, ok, fa paura al drago Perfetto, è il rumore che fa paura al drago Va bene Proseguiamo, allora Eccoci qua Ma ah, che bella la stanza di Bellatrix eh? Piena di roba Vabbè Il pollo dai prendiamoci un botto di roba qui quel po' di monetine tecnicamente è una sala del tesoro quindi è giusto che sia trapiena di cose belle succose eh? allora bombarda qui bombarda per bene tutto ecco fatto poi agguamenti bene così Termione, vai, tira fuori quello che devi tirare fuori. Certo, fuori un uccello. Non ho capito. Ok. Oh, costruiamo quindi qualcosa qui. Questo dove lo dobbiamo mettere? Qui. Per farlo stare un tiro di nuovo. Ok. Diamo un'occhiata prima qui dietro, eh, se possiamo fare qualcosa. Quel bombarda qui? Per Distruggere sta roba? No. Niente mm. eh, che possiamo fare. Perché dobbiamo ripiegare su quel Lumos qui? Vai, Lumos. Che non se ne va? Ok servirà una torcia allora, immagino. E mi sa che ora una torcia ce l'abbiamo. Vediamo. Ma queste sono spade. Che attivano roba. Ok, Harry sei pronto? Altro frizz del gioco. Vai Harry è tutto tuo questo. Tutto tuo. Ok, rosso, blu, verde, giallo. Allora, una coppa. Pazz. Ho fatto un po' casotto, eh. Ok. Ah bisogna costruire la scala per arrivare lassù Credo Serve la chiave Eh E dove la troviamo la chiave? Qui sopra Beh, ora abbiamo l'umos Dai Dai che ci arrivi Ci arrivi eh No, non sembra arrivarci Harry, eh. poi qui sopra non possiamo saltare con l'humus non possiamo saltare mm. qui non possiamo tirare roba giusto niente però possiamo saltare sopra e non serve a nulla oh Aspetta? Ah no, niente. Questo però è un diffindo, no? Tu, uh, non sei un diffindo? No, sei in nera. Scusa, abbiamo creato questo, dov'è un c Ah, ecco, punto. Vai. È tuo. E ora Ron con il suo denominatore qui, tutto contento. Con questo possiamo tirare via finalmente loro? No. Non se ne vanno comunque. Oh, ok, sì. Sì, sì, se ne vanno. Bene, vai, unci, unci. Così facendo se ne va anche l'altro, immagino. Sì. E prendiamo quindi la coppa, finalmente. Vai, Hermione, è tutta tua. Padone Presa No, poverino Az Ed ecco il dragon Bisogna trovare il modo di liberarlo immagino Esattamente Ok, allora bombardiamo. Iniziamo così. E abbiamo le scope. E un botto di soldi. Poi qui è ghiaccio, credo. No, ok, si può bombardare. Pensavo fosse ghiaccio. Per quello non lo toccavo. Allora, agguamenti. Perfetto. E vai. Da tiri fuori un bel piccone. Vai. Tira giù tutto. Perfetto. E uno ce l'abbiamo. E cioè una catena è rotta. Poi qui dovremmo avere un ciunce in teoria, no? Uh, puoi attivare questo così Ron si può prendere quella roba lì credo con il deluminatore vai dialo bravo e andiamo a portarlo di qui di nuovo serve un c C. no l'avevo preso giusto vai attivalo E Ron è tutto tuo. Vai, metti qui. E poi ritiralo su. Un po' macchinosa questa parte però dai. Va bene così. Ok, anche questo ce l'abbiamo. Perfetto. Infine dobbiamo attivare solo quello, però voglio vedere se... Posso colpire altre cose che qui mi ero lasciato. Ecco, tipo queste. Con bombarda. Ecco appunto. 3 su 4. Un bel po' di soldini in più. Ecco qua. E? 4 su 4? Eccolo. Io pensavo proprio fossero ghiaccio, per quello non li avevo colpiti prima. 4 su 4 stemma della casa E si gode Questo lo possiamo distruggere il toro E allora andiamo ad attivare quello E penso finire il livello quindi Qui non c'è nessun ostacolo Attiviamolo Ecco qua E mo si può partire Bello Buonanotte diventa uno scheletro va bene però ne esulta come cattivo e ora allora possiamo distruggere tutti faccio uccidere ah, ok con X perfetto Però non posso tenere il premuto che peccato capisco però io come devo fare a mirare ma non puoi mirare semplicemente non puoi mirare ah ok con loro sì però ok fuori uno e vai qui fuori due bene vabbè qui fuori tre dove che spawn l'altro Eccolo qua Vai Ne manca solo uno Dai, butta fuori il muso Quale sei? Vabbè? Ah, eccolo lì Merda È scappato Eccolo, eccolo eh, però colpiscilo, grazie. Però possiamo uscire, eh? Sì. Anche questa qua è una scena bellissima nel secondo Harry Potter, eh? Quando finalmente il drago salta fuori dalla Gringot. Molto, molto carino. Bene, livello completato, gioco libero sbloccato. Stemma della casa, preso solamente quello di Grifondoro. Mago autentico, non ce l'abbiamo fatta. Un po' di gettoni. Mattoncini d'oro, 77 su 200, e continuiamo la storia. Ora Aberfort. Perché tecnicamente adesso c'è Aberfort, se ricordo bene. Ed è Voldemort che ha ammazzato tutti dalla Gringot, la spada che se ne va <ride> Va bene <ride> E pensa al diadema di Corvo Nero, che è ad Hogwarts Ed ecco che noi andiamo anche ad Hogsmeade con Aberfort.